buongiorno sono il dottor carpegna e oggi andremo a scoprire i motivi per i quali spesso le protesi all'interno della bocca possono dare una sensazione di bruciore essenzialmente questo è causato da due motivi principali o delle piccole lacerazioni che si formano della bocca in conseguenza del movimento della protesi all'interno della stessa oppure a causa di una sorta di allergia rispetto ai materiali della protesi nel primo caso è la protesi che muovendosi all'interno della bocca provoca delle piccole lacerazioni o ferite che danno come conseguenza questo fastidioso bruciore per evitare che queste lacerazioni si Formino, si può utilizzare una pasta adesiva che funga da cuscinetto e che quindi tenda a prevenire il formarsi di queste piccole lacerazioni. E nel caso in cui invece queste lacerazioni o piccole ferite siano già presenti si possono utilizzare dei colluttori che sono di sicuro aiuto per una più veloce e indolore risoluzione dei problemi. Nel caso in cui invece questo bruciore sia causato da un'intolleranza o da un'allergia rispetto ai componenti con cui è costruita la protesi, va completamente cambiata utilizzando ovviamente per la nuova protesi dei materiali diversi, che però non sono di uso comune e quindi richiedono una lavorazione e delle tempistiche di realizzazione leggermente più lunghe rispetto alle protesi normali.